21 milkshake Guarda Stiamo guarda. registrando lui Ma state ordinando? Sì. sì sì 21 milkshake Va bene Cioè è vero? Eh no è finta Paga anche sì, ora sì, sì. Sì. Come facciamo a non pagare? Hai capito? Quindi hai detto che sì, uno? Ma con calma Non no, ti, ti sta Sto chiedendo Eccoci E se Lasciate già un bel mi piace se avete bevuto un milkshake della vostra vita questo nuovo vlog come state spero tutto bene oggi sono tornato appunto con un nuovo vlog ho trovato anche una nuova fidanzata ora ve la presento lasciate già un bel mi piace per il ritorno del vlog, commentate con hashtag petacolo, a proposito di petacolo volevo dirvi che è uscito finalmente il merchandising, trovate il link in descrizione per acquistare vi riporterà direttamente sul sito ci sono magliette, felpe top per le ragazze, il cappellino con un bell'ananas, ho deciso di fare un video un po' diverso dal solito, ho fatto dei video tempo fa dove passavo 24 ore facendo una cosa, adesso questo format delle 24 ore sta spopolando, grazie al mio amico Sespo che ha lanciato la moda e io ho deciso di fare una sfida un po' estrema Bere soltanto milkshake per 24 ore E voi direte eh, ma cosa ci vuole Cos'è Raga a bere così tanto latte Viene il cagotto, quindi l'obiettivo di oggi è farci venire il cagotto. Tra poco passerà a prendermi il mio amico, andiamo da McDonald's e prenderemo tipo 20 milkshake, perché devono bastare per 24 ore e non berrò altro, solo milkshake. Lasciate già un bel mi piace se avete bevuto un milkshake della vostra vita e commentate con hashtag Giuseppe starà male. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Giuseppe trattino basso trattino basso barbuto. Ora aspettiamo il mio amico e andiamo a sfondarci di milkshake. <ride> Che Adesso dopo gli tiro un milkshake addosso È lui o non è lui? Eh sì eh Ciao Sì sono delle fan Ciao Tipo tre giorni che vengo qua, qua sto registrando qua. un vlog, vuoi salutare? Eh, ciao yeah. Ciao Allora offerte Le offerte a te de eh, dedicate torneranno dal primo agosto E allora? Guarda lì, guarda lì, guarda Due milkshake shake a prezzo di uno! Incredibile! Due milkshake shake a prezzo di uno! Oggi 24 ore dobbiamo bere solo milkshake shake, eh? Bravissima. Solo con cioè né solo acqua, milkshake. né bibite, solo milkshake shake! Oh, Spettacolo! No. Spettacolo! No. Spettacolo. No. Ok, adesso andiamo a prendere mil shake iniziamo. Oh raga, questo qua non fa Da quanto è che non fai video? Non che non faccio video? Eh, devi dirmelo tu. Oh, un anno? No pensavo qualche mese un anno che non fa video quindi io vi lascio il link in descrizione del suo canale mi raccomando Do dovete andare sotto il suo ultimo raccomando. video e commentare torna hashtag torna a fare video così oh. lo facciamo tornare in pista torno solo per lui okay. per lui lo fa e al prossimo video li facciamo fare 24 ore nei navigli 24 <ride> ore dentro di me che è crescono quattro braccia <ride> ok vai andiamo ogni quanto mi sento osservato qua da tutti e guardate, guardate Lo sa so che sono bello 20. 20 20, però frate, no Di, di gusti diversi, non tutti, allora, alla, banana. 10 alla banana 10 no, fai niente tipo 7, 7, 7 7, 7, 7 7, 7, 7, sono Ronaldo la 7, 7, 7, sono 21, perfetto Sai pronto che stasera c'è nel cagotto? Mi a me. <ride> Perché c'è sempre se bevi tanto latte Madonna, moriamo Mi scelgo che ha fatto con latte. Giustamente <ride> la la c è c è Milk. 21 <ride> milkshake Guarda, stiamo guarda. registrando lui. Sì, no, ma non prendiamo nessuno in faccia. Va bene? Lo <ride> state ordinando? Sì, sì, sì. 21 milkshake, va bene? Cioè, è proprio... vero? Voi eh no, pagate... per finta. Paga sì, sì, ora. Sì, voglio... Come facciamo a non pagare? Ok, ora che quell'app ne vale uno per milkshake. Eh, vabbè, va benissimo. Uno okay. che ha milkshake, quindi. Ah, è uno regalo. Te non nasconta uno. Gli altri li paghi a prezzo pieno. Ah, ok. Ok, okay quindi. Cosa quindi? Hai capito? Quindi ha detto sì, che uno? Ma con calma, no, non ti mangiamo. Ti sta chiedendo Abbiamo capito ok. Abbiamo preso 21 apposta, così ne paghiamo 20. Ah così funziona, io <ride> pensavo pagassimo tutti la metà. <ride> eh no, frate. Ma questa è una truffa, frate. <ride> Pago in contanti, con tanti, allora. con tanti saluti. Eccoci. E se.. Bella allora, raga, allora si parte. Salute. Via. Sai che rumore fa il milkshake quando cade? <ride> no, non lo voglio sapere È troppo denso no? Allora, ah, raga, io non so come faremo a berli raga. È vero che forse no, non basteranno non fino a domani il male, il Ma davvero che stiamo male? Questo è il rumore del milkshake quando cade Quanto sembro uno sparviero? Quanto siamo fresh con questi milkshake, oh? Mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale se volete vedere altri video come questi e commentate. Vediamo gli spettatori. <ride> commentate con altri video tipo 24 ore, non so, bevendo... 24 ore rinchiusi nel garage. Ecco, tipo così. <ride> e noi vediamo cosa fare. Rebecca, non ti piace la nostra idea? Loro Pronto. non approvano. Ti <ride> High screen. Ah, il primo sta scendendo bene cioè. è il primo pensa che ce ne mancano solo 10 a te io sono già pieno ogni qualvolta ci verrà sete milkshake milkshake non esiste più io sono ti sono giuro pelle. già sono pieno poi quelli al cioccolato io non ne li bevi. Li bevi tu quelli al cioccolato no magari poi ci sono pure quelli alla banana ma hanno tolto quella alla vaniglia che è il mio preferito ah, è finito il primo adesso questo secondo milkshake va bevuto bene questo credo sia quello alla banana secondo milkshake ce lo si fa in piscina Cuhu. Fa schifo questo qua non me ne bevo, non riesco a bere ne abbiamo sette da vedere Uuuuh, è celata Bella allora, raga, mi shake in the, the pool, the pool. <ride> Lasciate un mi piace se siete mai entrati in una piscina <ride> <ride> Ok secondo me il shake è andato Ora ci facciamo un bel bagno in piscina La giornata continua Sono, sono le 4 Quindi uno all'ora Oh Jack oh, ti vedo asciutto no. no Ti oh. vedo asciutto Eccoci tornati siamo usciti dalla piscina E guardate cosa c'è lì Mil mi shake. shake Hashtag mil shake La salute. Da salute Dai assaggia il mio Che l'ho mischiato No vabbè, no vabbè che mostro No vabbè, è troppo forte Assaggia questo coso Assaggiamo anche questo No frati, giù fa troppo Gio schifo Gio abbandonando No, no, non abbandonerò mai No vabbè, no vabbè Che mostro Brava cioccolata, Presente quella delle macchinette Però fredda mi sta venendo un mal di pancia assurdo Eccoci raga siamo tornati a casa mia Il problema è questo Che Vedi, è ragazzi. imbevibile, ha creato una schiumetta c'è una schiuma assurda quindi lo certo. correggiamo con il latte va. Tutti gli altri li abbiamo messi qua Mentre. Shake ovunque Cincinto allora, Vabbè però fai schifo Sono ben 4 ore che beviamo solo milkshake Ci mancano ancora 20 ore Bevi <ride> Raga, non potete no, capire che ho mal. No, di... se no sto per prendere il rubinetto, non posso. No, eh, non si può non, no. si può, non si può, non si può per niente. Infatti, io ho un mal di pancia assurdo e non capisco se è perché ho fame. No, non è perché ho fame, è per il B shake. Te lo posso assicurare. Siamo pronti non per il beef shake prima faccio. di andare a dormire. No, no il, il problema è che abbiamo <ride> appurato una cosa e voglio farvi notare. Allora, ricordate che erano pieni i bicchieri. <ride> Cioè, qualcosa è successo di strano. Cioè, se è meno di dimezzato. cioè io non so se sono ancora bevibili questi no, miscini. No, cioè, però... cioè, guardate come sono liquidi. Cioè, io ho, ho paura di questo coso. Ormai è andata, cioè. Io ora abbiamo un mal di pancia. Cioè, tu, tu, tu sai tutti i conto che noi domani mattina come colazione ci dovremmo fare questi. Misce. Come colazione. È, è, hashtag, ragazzi, mish. Ed è anche il nostro pranzo. <ride> e via, non è male. Mamma mia, raga, prima di andare a oh, un bel milkshake. Prima che ci svegliamo. Milkshake. Yay! Yeah, Buongiorno raga. Oh, la luce. Mi sono appena svegliato. Stanotte praticamente alla fine mi sono addormentato tipo verso le 4 e le 5 perché avevo un mal di pancia allucinante. Non riuscivo proprio a prendere sonno. Allora, io spero ci sia rimasto qualcuno alla fragola. Nessuno. Oh, maledizione. Allora, niente, tocca pigliarne una alla banana. Ricordatevi di commentare qui sotto qualche altro video Tra virgolette tortura Qualche altro video da fare 24 ore Alla salute Mamma mia raga hanno un gusto Ora mi vesto. <ride> ah, eccoci a fine video ragazzi L Ultimo milkshake della giornata Si conclude qua al 24 ore bevendo solo milkshake Stavolta io sono stato malissimo ve lo dico quindi non farò mai più una cosa del genere, però dobbiamo concludere questo video, quindi alla salute. Oh, Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag Milkshake e noi ci vediamo al prossimo video. Bye.